Sicilia, il primo piano della mia Come va? Passiamo a fare colazione. Questo è il mate. Ci mettiamo zucchero. Le che continuano a tirare fuori le unghie, ma si sono addolcite, servono colori tenui, pastello, azzurro, giallo sole, pesca. Acqua calda preferibilmente, non farvi troppo male. E per la stessa ragione, gli smalti nell'estate d'oggi E ce lo beviamo. Un effetto velluto, ma ci vuole carattere stare inosservate, allora tutto è glitter. che voglio bene a qualcuno. O effetto tagliale con le microperle colorate applicate sullo smalto. C'è anche lo smalto per lui. Perché oggi si è messo lo smalto? La, la domanda è giusta invece è Panino con è che l'uomo oramai segue la moda e lo smalto è un accessorio di moda. sicuro eh? Assolutamente sì. Colori più adatti per l'uomo. Abbiamo usato con un oro che per noi è il segno del potere. Abbiamo dato un colore granata che per noi è un segno di passione. Ciglia per sedurre, per piacere, per piacersi. L'idea che dell'estate 2013 arriva dalla Cina, frutto di un'antica arte, il ritaglio e l'incisione della carta. Carta leggerissima, trasparente, farfalle e fiocchi, un filo di una colla speciale e in 15 secondi in, uh, in le vostre ciglia avranno un tocco di magia irresistibile per chi vi guarda. <laughs> La fiera della bellezza è tornata, 46 esima edizione del Cosmo Prof alla fiera di Bologna. Qui a Bologna c'è il centro di una grandissima rete con poi anche il Cosmo Prof di Hong Kong, il Cosmo Prof di Las Vegas. Cosmo Prof mette in movimento e organizza un po' tutto il popolo. Questo mattia. Nel 2012 una nostra... volta anche il mercato cosmetico ha sentito della crisi, meno 1,8%, ma... Più, più delicato del, del che eh, del eh, C'è proprio un altro, altro sapore. Allora, registriamo 7 punti di crescita nelle esportazioni, 10 eh, miliardi sono globali, quelli del nostro fatturato del sistema. Madrina della manifestazione, Filippa, Lagerbach. Un, un farde, non so, un, un, un, un po' rimascara, qualcosa ci vuole tutti i giorni, secondo me, però... C è cosa di bellissimo e deve partire proprio magari soltanto dal sorriso sorridere di più rende più bello tutto mm -hmm. le tendenze da mettersi in testa sul taglio osserviamo delle proposte molto moderne molto eh, fresche molto mh, semplici ma al tempo stesso molto curate. per quanto riguarda le colorazioni c'è sempre la ricerca del naturale non forzato piacciono sempre più i cosmetici naturali e sostenibili un latte eh, per Capelli, eh, che eh, fa tutto quello che una donna può desiderare per farlo.